Salve a tutti, io sono Chiara e io Letizia. Vorremmo consigliarvi di leggere Divergent, scritto da Veronica Roth ed edito da De Agostini. Il mondo descritto nel libro è ambientato in una società futura nella quale eh, vi sono divise in fazioni, abbiamo i candidi che sono eh, famosi per la loro sincerità, gli abneganti famosi per la loro generosità, poi abbiamo i pacifici invece che vorrebbero a tutti i costi mantenere la pace, poi abbiamo gli eruditi eh, che invece sono dediti eh, alla cultura, al sapere ed infine abbiamo gli intrepidi che potrebbero essere considerati un po' l'esercito, i coraggiosi e, ogni fazione ha una sua importanza, ha un motto, ha delle regole di vita per ognuna diverse e la cosa importante è che in questa società ogni giovane arrivata all'età di 16 anni deve scegliere se continuare a vivere nella fazione d'origine oppure trasferirsi in un'altra fazione e questo passaggio avviene anche, cioè in questo passaggio sono aiutati ehm, a fare la loro scelta eh, grazie a dei test, a dei test attitudinali che appunto dei quali possono evincere eh, quale sia la loro attitudine. maggiore. Nel caso della nostra protagonista, Beatrice, ehm, ella risulterà ehm, idonea ad intraprendere eh, la vita sia nella, nella fazione d'origine, quindi negli abneganti, sia negli eruditi che negli intrepidi. L'esaminatrice eh, le dirà che questo è uno stato particolare, le persone come lei vengono chiamate divergenti e che nessun altro dovrà sapere ehm, di questa sua particolare attitudine in quanto è considerata pericolosa agli occhi della società. Alla fine la giovane ragazza deciderà di intraprendere la vita nella fazione degli intrepidi e da qui in pratica inizierà un uh, escalation di... Um, di eventi inizialmente si preparerà e verrà addestrata per superare la fase iniziale, poi in seguito entrerà negli intrepidi ed ancora ci sarà un altro risvolto in quanto gli eruditi vorrebbero prendere il controllo della fazione, diciamo si scontreranno con gli abneganti e per scontrarsi con la fazione degli abneganti utilizzeranno i giovani intrepidi. E quindi vi invito a leggerlo in quanto lo ritengo davvero interessante. Vi consigliamo di leggere questo libro, non soltanto perché è avvincente, naturalmente scritto anche bene, ma eh, per eh, le riflessioni, per le domande, in quanto la giovane protagonista eh, deve scegliere, deve fare una scelta importante vista anche la sua giovane età. E poi si troverà comunque ad affrontare anche delle situazioni pericolose a volte, altre volte nelle quali dovrà mettere in discussione anche i suoi affetti più cari, e dovrà sacrificare a volte anche parte di se stessa ehm, proprio per portare avanti una missione per un bene più grande che lei forse ancora in questo libro non ha capito ma che scoprirà e realizzerà appieno nel secondo In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Marcus mi porge il coltello, lo guardo negli occhi sono di uno strano blu scuro e prendo l'arma lui annuisce e io mi volto verso le coppe il fuoco degli intrepidi e le pietre degli abneganti sono entrambi alla mia sinistra uno davanti a me l'altro dietro tengo il coltello con la mano destra e poggio la lama sul palmo della sinistra la faccio scorrere sulla pelle stringendo i denti brucia ma quasi non me ne accorgo mi porto le mani al petto con il respiro tremante apro gli occhi Estendo il braccio, il mio sangue gocciera sul tappeto tra le due coppe. Poi, con un singulto che non riesco a trattenere, sposto la mano avanti e il mio sangue crepita sui carboni. Sono egoista, sono coraggiosa. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti e spero che, speriamo che troviate utile questa recensione. A presto! Il caso della nostra protagonista di Beatrice... Beatrice... Beatrice... Beatrice. un misto tra Beatrice e Beatrice Beatrice Beatrice buon Beatric. capitolo e da chi viene pronunciata questa frase viene Ah, questa canzone del cervello non posso non seguirti vi consigliamo di leggere questo libro in quanto appunto è avvincente ehm... e... <ride> Vincente, basta ragazzi Sono non leggere Noi siamo divergenti, perché <ride> no. non ce li mangiamo i libri? Li divoriamo Esatto No, bellissima Bellissima Bellissima Bella, bella